È luogo comune, è proprio una cosa abbastanza popolare, pensare che il successo professionale, eh, con successo intendo eh, il fare un lavoro che ti permette di fare una carriera in un certo modo, di arrivare a ottenere buoni risultati, di essere pagato o pagata quanto ti meriti, è luogo comune pensare che tutto questo dipenda dalle tue competenze e dalle competenze che sei stato in grado di sviluppare o che sarai in grado di sviluppare da adesso in poi. Questo implica l'andare a vedere il mercato, che competenze vuole, l'andare a studiare, a cercare di formarsi con queste nuove competenze, che però entra il problema dove tu magari ti sei formato però non hai una pratica e quindi poi ti dicono che non hai abbastanza esperienza e si va tutto in un ambito di, di complicazioni che uno, ti limitano le scelte, due, ti frustrano, tre, tanto non sono il motivo vero per il quale tu potresti fare carriera ma soprattutto per il quale tu potresti avere un'esplosione nell'ambito professionale che vuol dire... Uno, fare carriera, quindi avere il successo che ti meriti, anche economico, ma due, realizzarti, permetterti di esprimerti appieno tutto il tuo valore di sentirti felice, appagato, appagata, soddisfatto, soddisfatta, entusiasta del tuo lavoro, innamorato, pazzo, pazza del tuo lavoro. Non sono le competenze, ma è il valore che tu come essere umano puoi dare. Il contributo di valore che tu puoi dare, che non sono le tue competenze, neanche le soft skills, è buono se sai lavorare in squadra, è certamente ottimo se hai una buona visione di insieme, ma la verità è che il tuo valore dipende dalla tua esperienza come essere umano, dalla tua storia come essere umano, dai tuoi valori come essere umano, dal tuo modo di essere come essere umano e soprattutto da ciò che ti viene più facile fare con il taglio particolare tuo come persona unica, perché ognuno di noi è unico, e che puoi mettere a disposizione del mercato del lavoro, sia che tu lavori da solo, sia che tu lavori eh, per un'impresa, un internamente o esternamente. Oggi andiamo a vedere un metodo molto semplice per capire qual è il reale valore che tu puoi offrire al mercato per ottenere due risultati al tempo stesso. Uno, essere appetibile, quindi trovare un buon lavoro pagato bene, essere considerato, considerata quanto meriti e quanto vali e due, realizzarti e renderti felice al lavoro, che perché che ci piaccia o no, lavorare lo dobbiamo fare. Detto questo, perché dovresti ascoltarmi? Perché durante la mia carriera di coach, sono ormai 5-6 anni, ho aiutato tantissime persone che faticavano a esprimere se stessi a pieno col lavoro, soprattutto non lo vivevano in modo sereno e felice e appagante, ma non avevano magari chiaro che direzione prendere, non sapevano se dovevano studiare certe competenze piuttosto che le altre, se il mercato voleva quello che loro potevano offrire. Ho aiutato tante di queste persone a rimettere i propri valori al centro e da lì a costruire una professione che sia vissuta più come una missione utile e appagante, in modo che uno si alzi ogni mattina per andare al lavoro in modo entusiasta. Oggi quindi parliamo di valore e di come tu puoi trovare qual è il valore reale che tu puoi dare al mercato del lavoro per risultare ben detto appetibile e al tempo stesso per essere felice e appagato. Innanzitutto andiamo a definire che cos'è il valore. Possiamo parlare di valore in mille termini. Per questo video io intendo molto semplicemente qual è quella cosa che a te viene così facile fare che gli altri non riescono a fare in quel modo lì o eh, per farla si devono sbattere a mille mentre a te viene abbastanza semplice e al tempo stesso ti permette di, eh, di giocarci, di essere felice facendola. Immaginati i bambini. I bambini quando fanno qualcosa che, che, gli, viene, che gli viene bene, con il quale si sentono a loro agio, eh, ci, ci si mettono sopra. Lo fanno tanto, lo fanno in modo molto naturale e al tempo stesso se lo godono. Noi vogliamo andare a trovare la stessa cosa. Non perché siamo ancora bambini, sarebbe forse meglio se lo fossimo, ma perché queste cose che ci vengono più naturali sono le nostre armi segrete. Il problema è che ci vengono così naturali che molto spesso non ci rendiamo conto, né che siano delle competenze, se vogliamo vedere, a tutti gli effetti, ma soprattutto non ci rendiamo conto che queste sono le cose che realmente fanno la differenza. E perché non ce ne rendiamo conto? Per due semplici motivi. Uno, che solitamente queste cose non hanno un'applicazione diretta nel vero senso della parola, in modo convenzionale. Non è come un Cristiano Ronaldo o un calciatore che già da bambino gli davi la palla sui piedi e eh, insomma si notava che aveva un certo talento. Queste cose hanno un taglio che è più trasversale, quindi si nota di meno. Secondo, perché sono cose che spesso eh, da bambini ci vengono così bene che anche i nostri genitori non ne danno l'importanza adeguata, proprio perché loro per primi non notano, non sanno neanche magari, che questi sono talenti su cui poter costruire un'attività. Ti faccio un esempio molto semplice. Io mi ritengo di essere decentemente bravo a parlare in pubblico. Questa cosa non ho mai realizzato potesse essere usata per il mio lavoro, finché non mi sono dovuto buttare fuori per fare video, per aiutare le persone in un certo modo, e quindi ho capito che, insomma, ero capace, non ho vergogna di una telecamera né niente, posso migliorare tantissimo. Però mi viene naturale, non mi costa nulla. Se penso alla mia infanzia, io già da bambino ottenevo dei comizi davanti ai miei compagni, davanti ai genitori, per me è sempre stato naturale, però nessuno mi ha mai detto che questa era una skills, nessuno mi ha mai detto che questo era un talento applicabile e quindi non, lo, non ci ho mai pensato che potesse essere qualcosa che potesse avere un valore anche per il mercato del lavoro. Quindi noi parliamo appunto di tutte queste cose che noi facciamo così facilmente, che ci fanno così piacere fare, e neanche ci rendiamo conto che sono qui il nostro vero valore. Il nostro vero valore non è solo quello, dipende anche dalla nostra storia, dalla nostra esperienza, dal nostro modo di essere, dai valori che abbiamo, ma oggi ci concentriamo su questo particolare specifico aspetto perché a differenza di tutti gli altri aspetti, nei quali ci vuole un po' più di lavoro per andare a farli emergere e per utilizzarli poi nel mondo del lavoro, quello che andiamo a guardare oggi si può applicare da subito, servono pochi giorni e fa una differenza enorme subito. Per cui andiamo a guardare quello. Detto che cos'è per noi il valore e detto che è già parte di noi e non dobbiamo andarci a inventare niente, come lo andiamo a scoprire? In un modo molto semplice, tenendo quello che si chiama formalmente giornale, ma che a me non piace chiamarlo né giornale né diario perché poi si va a pensare che deve essere una roba complicata o noiosa o che tanto cosa serve, no, noi andiamo a prendere delle note giornalmente ti consiglio con carta e penna, se puoi, su un blocco, un'agenda separata, se no usa dei fogli, quello che ti pare però al termine di ogni giornata quello che devi fare è andare a scrivere un elenco delle cose che durante la giornata hai fatto ora noi non vogliamo scrivere una roba, caro diario, ho fatto, mi sono alzato alle sette, fa... no, no, no, no, non stiamo facendo una cosa di questo tipo. Noi vogliamo andare a individuare più o meno quelle cose che realmente nella nostra giornata hanno fatto la differenza, sia professionalmente, quindi quando eravamo a lavoro o lavoravamo, sia al di fuori del lavoro, perché tanto, tanto spesso il nostro valore esce anche in modo diverso non convenzionale soprattutto quando non abbiamo la pressione del lavoro dei colleghi del capo dei progetti da portare a termine ok quindi cosa si fa punto primo si va a fare un elenco di tutte quelle azioni che durante il giorno abbiamo fatto cercando di prendere quelle che hanno un pochino più spessore queste azioni potrebbero essere in questo momento io ad esempio ho registrato un video per il mio canale youtube o per linkedin ok ho fatto una sessione di coaching con Giuliana, ok, oh, sono andato a vedere mio figlio a football e ho finito per fare io l'allenatore perché l'allenatore stava male, ok? Scriviamo tutte queste cose. Il mio suggerimento è non scriverne di più 6, massimo 6, perché vogliamo individuare quelle realmente più importanti, ok? Quindi tu a fine giornata vai a ripensare brevemente alla tua giornata e vai a scrivere queste cose. Quando hai scritto quello, il secondo passo qual è? è quello di andare a individuare in queste cose quella cosa in specifico che ti ha dato una carica emozionale più alta. Sia positiva, ti ha eccitato, ti ha fatto prendere bene, ti ha fatto sentire bene, sia negativa, tra virgolette, quindi ti ha dato pressione, ti ha dato stress, ti ha fatto arrabbiare. Per esempio, quando io facevo il programmatore, avrei potuto scrivere semplicemente ah, oggi, dalle 8 alle 6, ho programmato». Così però non funziona, noi vogliamo spezzare e andare un pochino più nel dettaglio. Quindi cosa si fa? Si dice ok, cos'è che ho fatto però mentre programmavo? Ah, prima di tutto ho eh, fatto il design del software, quella che si chiama l'architettura. Per chi non conoscessi programmazione, basta pensare a una casa. Quando si vuole costruire una casa cosa si fa? Si fa il progetto, quindi da un'idea si crea un progetto, dal progetto poi si gettano le fondamenta, si costruisce la casa, poi si mettono gli infissi, si collega l'elettricità e tutto. Nella programmazione è lo stesso, da un'idea si fa un progetto, poi si inizia a costruire il software, dopodiché si testa e si fanno le ultime aggiunte io mi rendevo conto facendo questo esercizio che programmare lo potevo spezzare appunto in quello la fase in cui avevo ideato, avevo progettato, da un'idea l'avevo convertito in una struttura per, una, per un software, poi avevo riempito questa struttura, poi avevo testato e dopodiché avevo durante magari una giornata anche aiutato i colleghi più giovani a trovare soluzioni alternative per dei problemi di programmazione una volta che, eh, spero sia chiaro il concetto, no? quindi di spezzare anche da queste 6 magari alla fine arriviamo a 10-11 perché abbiamo spezzato in sotto azioni un pochino più mirate e precise. Qual è lo scopo di questo spezzettare? Lo scopo di questo spezzettare è di arrivare a capire eh, quali azioni, quali cose in specifico ci hanno dato una carica, un'emozione più positiva e quali una carica, un'emozione un pochino meno negativa. Quindi una volta che hai spezzettato tutto, per ogni cosa che hai spezzato, metti un voto da 1 a 5 in base a quanto questa cosa ti è piaciuta, ti ha eccitato, ti ha lasciato quel senso di entusiasmo, ok? Se ne trovassi zero, fermati un secondo, fai un respiro profondo e ripeti l'esercizio perché io odio il fare il programmatore, l'ho odiato durante tutta la mia carriera. Ma quando ho spezzettato le cose, mi sono accorto che in realtà nella giornata due cose mi piacevano: fare questa cosa di conversione da idea a eh, struttura ad architettura e poi aiutare i programmatori più giovani non tanto a imparare a programmare, ma intanto ad affrontare i problemi con una mentalità più aperta. Quindi quando io ho spezzetto questo, mi rendo conto che riempire di codice fare i test così eh, emozione frustrazione noia eh, disagio chi più ne ha più ne metta ma queste due cose mi lasciavano una, un entusiasmo una soddisfazione alta ok quindi se non trovi niente che ti entusiasma io non ci credo ci devono per forza essere nella tua vita delle cose che ti lasciano un pochino di entusiasmo magari un po velate bisogna andare tra le righe con questo esercizio dopo che hai dato un punteggio alto a quello che ti entusiasma tanto e basso a quello che ti entusiasma poco, puoi dare da 1 a 5 anche scrivi l'emozione poi metti un cerchio intorno a quelle che hanno emozioni belle, positive, che vorresti rivivere. Una volta che hai fatto questo, nota anche quali di queste cose che ti entusiasmano ti vengono più naturali. Solitamente coincidono perché eh, proprio rientrare nell'ottica dei bambini. Cosa fanno i bambini? E questo non è che lo dico io, eh? l'ho visto con i miei bambini ma l'ho anche studiato perché mi piace poi studiare anche modi migliori per aiutare i miei bambini a crescere. Cosa fanno i bambini? I bambini di base provano tutto, i bambini esplorano tutto, però poi si soffermano a fare quelle cose che gli escono più facili. Perché? Perché sono quelle che gli danno una gioia, una soddisfazione eh, subito. È una cosa proprio umana, se ci pensi, e tutti vogliamo la soddisfazione il prima possibile, la gioia il prima possibile, l'entusiasmo, la gasatura di aver raggiunto qualcosa il prima possibile. Quindi, se un bambino è portato a disegnare, gli viene facile, lo continuerà a fare, a prescindere eh, dal disegno sia bello o brutto, ma lui lo continuerà a fare perché gli dà soddisfazione farlo. In stesso modo, un bambino che si approccia alla musica o si approccia a qualsiasi altra cosa, a giocare con i Lego, andrà a fare quello di più perché gli dà più entusiasmo. Quindi. Cosa dobbiamo fare? Avendo il nostro elenco, avendo capito quali sono le cose che ci danno più gioia e entusiasmo, andiamo a vedere quante di quelle sono quelle che ci viene più naturale fare, ovvero quelle che facciamo con il minor sforzo possibile. Solitamente queste eh, sono quasi tutte. Io ricordandomi i tempi programmatore, mi piaceva molto, mi veniva naturale fare questa conversione da idea-architettura. Mi è sempre venuto, non so neanche, non l'ho neanche imparato sinceramente. Io ho imparato a programmare, a scrivere il codice, quello l'ho studiato. Ma fare questa conversione, boh, l'ho sempre saputo fare. Lo stesso mi è sempre venuto naturale eh, vedere i problemi con una panoramica più ampia, trovare soluzioni alternative, creative, eh, cercare soluzioni diverse. È sempre una cosa che mi è venuto spontaneo fare e mi è venuto anche sempre spontaneo insegnare agli altri a fa fare la stessa cosa. E infatti prima lo facevo riguardo al codice, alle applicazioni, al software, ora insegno la stessa cosa alle persone a farlo riguardo... A se stesse non è cambiato nulla e infatti proprio a prendere da questo è lì lo spunto che una volta che tu hai fatto il tuo elenco l'hai spezzettato hai trovato cosa ti entusiasma da soddisfazione hai notato quali di queste cose se non tutte quasi ti viene più facile fare quello che devi fare è ripetere la stessa operazione per tutta la settimana compreso il weekend perché a volte nel weekend facciamo anzi quasi sempre si spera facciamo cose diverse rispetto al lavoro che ci permettono di notare, di osservare noi stessi in altre logiche, no? con altre prospettive. Alla fine di una settimana, quando vai a riguardare questo elenco, ti renderai conto che ci sono delle aree, delle cose, delle competenze realmente, ma non quelle specifiche, come vi ho detto prima, non sono quelle tecniche, ci sono delle cose che sai fare molto bene, che ti viene naturale fare e che ti danno gioia. Queste sono le cose su cui puntare. Se poi vuoi approfondire un po' di più, io ti consiglio di fare questo esercizio non per una settimana ma per un mese. Alla fine di quello ti renderai conto che ci sono 3, 4, 5 cose che ti piace fare, che ti viene naturale, che ti senti tu quando le fai, che ti dà piacere perché ottieni i risultati, perché noti che fai la differenza e noti che queste cose, e lo noterai, sono spendibili anche nel mondo del lavoro. Perché, ragazzi... Io non ho fatto una carriera, adesso che ci penso a guardare indietro è banale però io non ho fatto una carriera come programmatore perché ero bravo a programmare, perché i programmatori bravi se ne trovano oppure ne, ne prendi due un po' meno bravi e risolvi il problema. Quello che faceva la differenza e per il quale venivo pagato tantissimo e mi permesso di fare una carriera in Italia, in Inghilterra e poi anche in Spagna era il fatto che io da una conversazione di business mettevo giù un'architettura del software. Era quello che quando io lavoravo con dei colleghi più giovani insegnavo loro a fare la stessa cosa. Questo era un valore che, incredibile che io portavo a un'azienda e le aziende mi pagavano. E sapete qual è stato il problema? Che io non avendo notato questo mio valore mi sono accanito per anni a migliorare la mia competenza come programmatore che mi ha permesso di guadagnare comunque un sacco di soldi ma mai di sentirmi felice e mai di fare quel salto di carriera che ho sempre voluto ovvero passare da programmatore a team leader, dopodiché a manager, dopodiché ad avere un'impresa mia o comunque essere il braccio destro tecnologico, il CTO delle imprese per le quali lavoravo. Non sono mai riuscito a fare questo passaggio perché non mi ero reso conto di quale fosse il mio vero valore e quindi anche avendo delle grandissime competenze, come skills di programmazione, essendo anche estremamente bravo con le soft skills perché so parlare in pubblico, mi relaziono bene con gli altri, ho delle capacità di leadership, nonostante tutto questo non sono riuscito a fare il salto e soprattutto ho vissuto 15 anni miserabilmente, sono andato in depressione, ero sempre arrabbiato perché non riuscivo a tirar fuori quello che piaceva e tirare fuori, non mi potevo esprimere. Allora qual è la morale di questo esercizio? Non c'è una morale, c'è un qualcosa da fare, Fai l'esercizio, che ricapitolando è, a fine giornata segna le, le cose che hai fatto più, impor, più importanti, spezzettale, dai un voto di entusiasmo, gioia, insomma di quanto ti ha fatto star bene questa cosa e segnati quelle che ti è venuto più naturale fare, quelle che le, le fai senza pensarci, quelle che non sai neanche dove le hai imparate. E nota anche magari qual è l'impatto e la differenza che hanno avuto su di te e sugli altri, perché io quando eh, insegnavo a quelli più giovani non solo io mi sentivo bene, ma notavo che imparavano, quindi avevano impatto. Magari il manager mi diceva, Manuele guarda che eh, Carlo grazie a te è migliorato tanto e io neanche ascoltavo perché non pensavo fosse un valore, mi veniva naturale. Dopo una settimana che lo fai, un mese che lo fai, renditi conto di qual è il tuo reale valore e a quel punto lì il modo di spenderlo sul mercato lo trovi. Perché? Perché molto semplicemente inizi a impostare il tuo curriculum, le tue lettere di presentazione, il tuo profilo LinkedIn, tutto quello che usi per muoverti nel mondo del mercato o per offrirti del mondo del mercato, scusate, del mercato del lavoro o anche quello che fai per promuoverti se sei un consulente, un freelancer, per, con aziende o altre persone, lo fai ruotare tutto intorno a questo valore. Non scriverai più so programmare, so fare questo, so usare Excel, so usare questo, non scriverai più capacità di leadership, eh, ottimo team working e cose così, no, dirai quello che io so fare è insegnare ai più giovani ad affrontare i problemi di programmazione con occhi nuovi, in modo che possano portare soluzioni efficaci che danno un contributo reale all'azienda. Codice più pulito, programmatori più soddisfatti, prodotti di qualità migliore in meno tempo. Quando ti offri in questo modo hai molte, molte, molte, molte, molte più probabilità. Uno, di farti notare perché sei diverso, sei unico, nessuno si offre così. Due, di essere preso, e riconosciuto soprattutto per quello che sai fare davvero, tre, di fare carriera ma non a discapito di stare bene, non a discapito di sentirti bene con te stesso, di prendere il lavoro con qualcosa che ti appassiona, no, di fare carriera con quello che è il contributo che a te piace dare. Ed è questo che dovrebbe essere il risultato, ed è questo è quello che ti auguro. Se hai domande, se hai dubbi su come fare l'esercizio, Scrivimi pure un messaggio in privato o commenta qua sotto. Io per te ci sono. Ciao!